qui ne avete due. due di solito una e una. ok allora tutti i lotti hanno 12 orti sono dotati di due ogni lotti hanno 12 orti la maggior parte la maggior parte dei due pozzi che vanno a prendere l'acqua nella falda mm. no no non lo svitare lo stesso, no no, no, vai perché adesso è stato chiuso la chiusa è stata chiusa la Se vuoi filmare la tana del ramarro? Ci metterò un'etichetta, adesso non c'è. Guardate, questa è la tana del ramarro. È un bellissimo. bellissimo, il ramarro è stupendo. È <ride> bellissimo. È un animale incredibile il ramarro. E innaffiamo i porri che abbiamo appena piantato. La gerbera. Ti vedete come vedere. in un battibaleno i porri hanno cambiato casa. Poveri porri, <ride> sono meglio prima. Però. No, no, qui è un orto di arte e cultura. Bravo, bravo. Guardate che bello questo orto di Simone. Grazie.